Allora, eccoci alla prima lezione su per quanto riguarda gli intervalli, come, come vedrete eh, nel pdf allegato ho messo eh, tutta la spiegazione di cosa sono gli intervalli, eh, come si calcolano eh, i loro nomi eccetera eccetera, quindi riassumendo brevemente, l'intervallo in musica è la distanza tra due note espresse in semitoni eh, sono fondamentali eh, per tutti i generi musicali, per tutta la musica poiché eh, appunto tutta la musica si basa sulle distanze eh, delle note perché una nota presa singolarmente, eh, non, non, con una nota singola non ci puoi creare una melodia o un'armonia precisa e quindi tutta la musica si basa su una successione di, appunto, di suoni diversi, di intervalli di note diverse possono essere eh, melodici, quindi suonati eh, di seguito o armonici suonati contemporaneamente abbiamo visto che possono essere all'interno di un'ottava o superiori, ma quello è tutto eh, nella parte appunto che ho, che ho messo ne, nel PDF. Quindi, perché studiare gli intervalli? Capire eh, le sonorità e fare degli esempi per eh, imparare un determinato intervallo è fondamentale per molti aspetti della musica e della musica studiare bene questo argomento vi tornerà utile eh, qualsiasi cosa farete musicalmente io il consiglio <coughs> che, che do sempre e che penso sia un, un ottimo esercizio è quello di associare un brano famoso un, una colonna sonora piuttosto che un, un riff qualsiasi cosa eh, punto famoso che abbia all'inizio o mm, all'interno del brano un determinato intervallo cosa significa questo? Eh, significa che se io ho in mente ad esempio, ora poi vi farò degli esempi comunque più precisi se ho in mente un, una determinata canzone molto famosa che mi rimane scusate, mi rimane molto in testa e so che parte con una quinta, automaticamente quando sentirò eh, una quinta ben, ben suonata, comunque ben definita, la, eh, appunto, la riconoscerò perché mi è entrato in testa il, il suono che ha una quinta. Appunto. Eh, il primo intervallo che esamineremo è l'ho inserito tra gli intervalli ma non è un intervallo che è l'unisono che è semplicemente sono due note eh, identiche quindi eh, faccio un esempio banalissimo eh, su tanti auguri si inizia proprio con due do do questo è un unisono I, i, il secondo intervallo è quello di, come avete visto, si chiama seconda minore che ha un semitono di distanza Quindi sto parlando di seconda minore ascendente, gli intervalli possono essere ascendenti e discendenti ascendente è quando eh, l'intervallo si misura dalla nota più grave, in questo caso vi faccio un esempio la sigla, eh, eh, la colonna sonora de del film Lo Squalo che parte da mi, ho fatto, ho fatto il mi, non ricordo la tonalità, eh, mi fa, eh, questa è una seconda minore, eh, distante appunto un semitono. Eh, un altro esempio che eh, possiamo fare, eh, invece con una melodia cantata, eh, è in Esch Lovely di Stevie Wonder, che fa più o meno Ora, ripeto, le tonalità non, non le ricordo però la melodia inizia con una seconda minore ascendente in questo caso io ho suonato un Sol diesis un La naturale oppure eh, White Christmas più conosciuta in Italia Bianco Natale all'inizio fa I'm dreaming of a white e mi fa mi quindi si sente benissimo questo semitono iniziale della melodia la seconda maggiore invece è due semitoni di distanza dalla da nota più grave, il primo esempio che mi viene in mente è eh, fra Martino, che inizia appunto con una seconda maggiore. Non so se l'avete sentita la seconda nota... Ma... La seconda maggiore oppure eh, silent night scusate il mio pessimo cantato comunque dovrebbe fare night, eccetera eccetera autumn leaves per chi conosce un po' più i brani diciamo tra virgolette jazz eh, inizio. Tutta una seconda maggiore. Eh, passiamo alla terza minore. La terza minore, eh, vediamo Imagine di John Lennon nel ritornello di dice appunto Imagine... The scusate... e il primo intervallo è una terza minore Immagino in questo caso la Do eh, oppure la, la famosissima ma che si chiamava? scusate Seven National Army qualcosa del genere più famosa come Po Po Po, -po, -po, -po, -po. <ride> è diventato un po' un inno questo e inizia appunto con fatta in mi, mi minore eh, quindi mi sol terza minore eh, invece la terza maggiore è distante due toni dalla nota più grave e il primo esempio che mi viene in mente è When When the Seguma Mashin qualcosa del genere il titolo eh, mm. in Do inizia con appunto Do Mi che è una terza maggiore mm. l'inizio di What a Wonderful World di Armstrong i see dream of green sempre in do do mi do mi fa eccetera eccetera andiamo avanti e si arriva alla quarta giusta eh, definita quarta giusta perché come vedrete ogni intervallo si può alterare eh, quando invece è diciamo semplice eh, si dice giusta quindi la quarta non può essere minore o maggiore, ma può essere giusta, eh, diminuita o aumentata. Eh, detta anche quarta diesis, quarta bemolle. Comunque, quarta giusta, eh, un esempio che a me sta particolarmente a cuore che appunto mi consente di riconoscere a volo questo intervallo è Amazing Grace, bellissimo brano popolare. Eh, fa così grace, eccetera eccetera parte con una quarta che in questo caso è Re, Sol Re, Sol quarta giusta ma ce ne sono milioni con la quarta vediamo eh, ad esempio Europa di Santana, per chitarristi, proprio la prima frase eh, di chitarra parte con una quarta, parto dal Sol, Sol, Do, punto, una quarta giusta, oppure... Monte. <ride> anche qui il Re, so, Fa, la, so. eh, la quarta aumentata è appunto uno di quegli intervalli alterati. Eh, molte volte si fa l'esempio della sigla dei Simpson. Anche se in realtà qui non c'è un vero e proprio intervallo di quarta aumentata perché la prima nota eh, se non ricordo male. È un fa e l'intervallo eh, di, di quarta diesis è tra la prima e la terza nota della melodia quindi c'è cioè questa quarta diesis detto anche tritono e poi vedremo più avanti nelle prossime lezioni che eh, è una melodia costruita sulla scala Lidia e quindi alla quarta appunto aumentata, eh, oppure eh, Maria dal film eh, West Side Story, eh, Ma Maria, Maria, Do Fa Diesis, eccetera. Eh, la quinta giusta, stesso discorso appunto della quarta, la quinta non può essere minore o maggiore, si dice giusta, diminuita, aumentata, eh, o diesis, eccetera. Eh, mi viene in mente un brano che è stato poi adattato per una sigla, per un canzoncina per bambini, molto carina, eh, che in realtà è un brano... È una melodia francese del de 1700 o qualcosa, che poi riprese Mozart, ascoltatelo perché è molto bello, delle 12 variazioni in Do della melodia appunto francese eh, che si chiama Twinkle Twinkle Little Star. Non so se il titolo preciso originale è questo, ma comunque è diventata famosa poi e a tempi moderni che appunto la canzoncina twinkle, twinkle. primo intervallo da Do, Sol, quindi una quinta giusta eh, oppure come mai degli 8,83? non so se la ricordate come Ma inizia fa, fa, do, do per fare questo <ride> e via dicendo eh, appunto anche qui una quinta giusta la sesta minore o quinta diesis però in questo caso è più eh, corretto chiamarla sesta minore un po' vedremo la differenza eh, tra i due intervalli che in realtà sono la stessa nota però hanno due nomi diversi eh, la sesta minore appunto ascendente io l'associo sempre a un brano molto bello eh, interpretato da Giorgia che è E poi che inizia con un bellissimo intervallo minore appunto di sesta proprio nel cantato quando dice E poi scusate di nuovo il mio di cantato, Giorgia, perdonami, e poi, e poi, e poi, il primo è un Si Sol, quindi Si Sol è una sesta minore, e poi, oppure, eh, vecchio frac, di Modun, non lo ricordate? Eh, giunta mezzanotte, giunta mezzo notte, si spende anche qui, eh, in questo caso, ho fatto eh, Re eh, Si bemolle quindi ancora una volta una sesta minore. Sentite la sonorità proprio di questo intervallo molto a mio avviso malinconico perfetto, appunto, nel brano di Molugno. Eh, il consiglio che vi do è sempre quello, appunto, di eh, immagazzinare la sonorità che ha un intervallo. Questo è fondamentale. La sesta maggiore, non eh, so se vi ricordate la sigla di... come si dice, de, quando facciano i trailer, non so se fanno tuttora i trailer dei film in uscita al cinema c'è sempre questo questo brano fa famosissimo standard jazz che è Take Drea Train di eh, Duke Ellington che fa così sicuramente questa melodia molti di voi la conosceranno perché è stata eh, trasmessa in televisione un miliardo di volte è una sesta maggiore la prima, il primo intervallo in questo caso la fa diesis ascoltate l'originale perché è veramente molto carino questo brano pure il classico My Way di, di era. <ride> sinatra non mi ricordo più inizia con DO LA DO e ENNA BE è ripetuta questa sesta maggiore che è una caratteristica della melodia e quindi si, si, si riconosce subito la settima minore è eh, un intervallo eh, la settima può essere maggiore, minore, diminuita o anche volendo aumentata, per ora lasciamo perdere. E la settima minore dista eh, due semitoni dall'ottava, quindi Sol, la settima minore è Fa naturale. E ben viene in mente la melodia di, di un brano che amo particolarmente di Mina, che è Grande Grande, eh, sei grande grande grande, eccetera. E inizia con una settima minore, per l'appunto, che dice con te dovrò combattere e eh, qualcos'altro. <ride> inizia con... punto sol fa naturale o... Eh, un'altra famosissima perdere l'amore il ritornello di Massimo Ranieri quando dice appunto perdere l'amore quella è sesta è una settima scusate minore e fa così vediamo in do forse è in do proprio originale mi sembra non lo so eh, set, sesta settima minore perdere perdere quando si fa e in Do appunto Do, Si bemolle, settima minore anche questo è un ottimo esempio questa melodia la conoscono tutti <ride> la settima maggiore è eh, un semitono di distanza dall'ottava e una melodia che ho particolarmente a cuore è quella del brano di Nora Jones eh, donno Guai, diciamo jazz, ma chiamiamolo soft, molto soft, bellissimo brano dei primi anni 2000, credo, che inizia con una settima maggiore, ascendente. Ah, vuoi uh. testi? Qualcosa del genere. E la prima nota, questo sono quasi sicuro che <ride> il brano è in si bemolle, eh, parte proprio con si bemolle, la naturale. Oh no, eh, L'ottava è la stessa nota, appunto un'ottava sopra, quindi eh, vediamo primo che mi viene in mente il sangue. Il sangue sangue o del rainbow mm. vabbè lasciamo <ride> perdere il mio cantato, passa agli intervalli discendenti quindi poi vedrete il trucchetto per capire la differenza diciamo tra una seconda minore discendente e ascendente eh, tutto spiegato nel pdf comunque discendente eh, chi non conosce. Forse avrete già intuito di cosa parlo. Scusate, Mario. <ride> Na, na, na, na. per Elisa e Beethoven inizia questa seconda minore discendente ripetuta e, mh, oppure il se non sbaglio il ritornello di We Are The Champions di Queen We Are The champions. inizia con, appunto il ritornello inizia con una seconda minore discendente quindi, fa, mi ehm, la seconda maggiore discendente la possiamo associare al brano di un mio mito personale, Gino Paoli, che è senza fine eh, vediamo se mi ricordo senza fine senza fine seconda maggiore discendente sol fa naturale la terza minore discendente eh, vi vado su, su Beatles per gli amanti dei Beatles è un classico, classico esempio di minore e i jude e, giù Do, La naturale mm -hmm. questo vi deve rimanere in testa per forza perché è uno dei brani più famosi del mondo e la terza invece maggiore discendente eh, mi viene in mente si torna ancora una volta nel jazz si sì, diciamo sì, si può contestualizzare nel jazz summertime standard famosissimo eh, summertime summer. re si bemolle quarta giusta discendente, ancora uno standard che mi è venuto in mente sul momento, è all of me. e la, Il primo intervallo è una quarta discendente, quindi fatto do, sol, do, Sol. La quarta, invece, aumentata di discendente, eh, non so se vi ricordate eh, Tarback eh, Oman di Stephen Swartz scusate la pronuncia che faceva così Tarback Oman inizia con questa bellissima quarta aumentata discendente la quinta giusta discendente è Feelings di Maurice Albert che faceva più o meno feeling, feeling quinta giusta la sesta minore quella bellissima che dicevamo prima è discendente se vi ricordate il brano di Renzo Arbore grazie dei Fiori Bis inizia il ritornello inizia con una sesta minore discendente. Grazie dei fiori, do, mi, do naturale, mi naturale, quindi sesta minore. Eh, la sesta maggiore eh, discendente eh, si può associare al brano tradizionale, che ora il titolo lo dico un po' in inglese a modo mio, che è eh, Nobody Knows the Trouble I've Seen, spero di averlo detto giusto, che mi viene in mente una versione gospel bellissima che inizia con... Eh, no perché è veramente bello. Inizio con questa sesta maggiore e in questo caso è in Do Mi bemolle. E la settima minore discendente si può associare invece a un brano di Harvey Ancock che sicuramente diamanti del funk che e dintorni conosceranno, che è Watermelon Man. Uh. Inizia con un, un uh, Mi bemolle, se non ricordo male. Pap -pap. Sì. Le fa naturale, quindi settima minore discendente. La settima maggiore, non eh, so se vi ricordate il bellissimo brano di Colporte che poi è reso famosissimo nella versione cantata da Ella Fitzgerald eh, che faceva I love mamma mia mi sono comunque I love you ballo, questa bellissima settima maggiore discendente, l'ottava discendente è poi lo stesso discorso dell'ottava dell ascendente, quindi la stessa nota, un'ottava sotto, e, abbronzatissima di Vianello. cercate di, comunque di, di trovare voi degli esempi che può essere divertente vi aiuta a conoscere le melodie e soprattutto appunto a riconoscere gli intervalli e le loro sonorità nel prossimo video andiamo a vedere come si studiano quali sono gli esercizi eh, da fare per studiare gli intervalli e poi come metterli in pratica quindi quello che avete studiato come poterlo eh, poi mettere da, davvero in pratica per la vostra musica per creare delle linee vedremo tutto nei, nei prossimi video allora, adesso invece andiamo a vedere eh, quali sono gli esercizi più, più utili più indicati per lo studio degli intervalli allora innanzitutto eh, per chi magari non, non ha mai fatto questo tipo di esercizi consiglio di partire eh, nell'ambito di un'ottava può passare oltre dopo quindi prendiamo un, una scala eh, di riferimento ad esempio eh, senza partire sempre da questo maledetto che io odio, do maggiore ma andiamo ad esempio in la maggiore eh, come si può appunto studiare eh, un determinato intervallo Prendiamo l'intervallo di terza, eh, considerando le note della scala maggiore di La, poi ci sarà anche il corso, i, i video dove spiegherò eh, per bene eh, tutte le scale, come si costruiscono, eccetera. E comunque, la scala di La maggiore è composta da La, Si, Do diesis, Re, Mi fa diesis, sol diesis e la eh, se io la suono per terze viene fuori questo ho fatto la, do diesis, si, re noterete che ci sono terze maggiori e terze minori all'interno della scala eh, io posso farla, oltre a farla eh, all per ora all'interno di un'ottava sola, però posso farla con diverse diteggiature, questo è fondamentale per lo studio de della tastiera del basso, quindi se io mi limitassi sempre a fare la classica posizione che io chiamo eh, del dito medio che si inizia con questo, mi abituerò troppo con questo automatismo. Eh, che mh, praticamente posso iniziare sempre in questo modo qualsiasi cosa che sia una scala, un arpeggio e quant'altro. Eh, questo mi limiterà, però su quando io dovrò poi fare musica, improvvisare, eh, se non conosco anche tutta la parte eh, diciamo in orizzontale comunque tutta l'estensione della tastiera sarò limitato a questa, a questa parte invece della tastiera, quindi il primo esercizio è fare lo stesso esercizio, scusate la ripetizione però cambiando diteggiatura, ad esempio partendo dal minimo oppure partendo dall'indice vedete le note, gli intervalli sono identici però cambio e poi mixare un po' il tutto partire magari qui si possono fare su una corda oppure su due corde posso anche eh, fondamentale eh, diciamo intervallare l'ascendente col discendente che vedrebbe questo Fatto uno ascendente, l'altro discendente, oppure tutti discendenti, oppure il primo discendente. Una volta che ho fatto questo, ovviamente in tutte le tonalità, eh, su tutte le scale, perché io ho preso per esempio la scala maggiore di lama, ma usare una minore armonica eh. il concetto è identico eh, una volta che eh, avete studiato tanto <ride> all'interno di un'ottava eh, con le varie posizioni appunto eh, cambiando la disposizione ascendente, discendente tutto quello che abbiamo detto possiamo eh, andare a, anche all'ottava superiore quindi arrivare come obiettivo eh, facciamo, conto, facciamo un altro esempio sempre la eh, darsi l'obiettivo della a due ottave sopra non una sola quindi Sono arrivato all'ottava Posso fare, come si diceva prima, in diversi, mh, chiamiamoli, percorsi della tastiera. Quindi... questo percorso, chiamiamolo così eh. questi esercizi li posso fare con tutti gli intervalli quindi ora io ho fatto ad esempio le terze però prendiamo una sesta eh, sempre in La maggiore Cosa posso cambiare eh, diteggiature. Eh, posso invertire appunto partire discendente. Scusate, e via dicendo posso farli eh, su altre scale. Eh, quindi potete inventarvi milioni di esercizi eh, ovviamente in base all'estensione del vostro strumento, quindi chi ha quattro corde sarà un po' limitato ad esempio sulle seste e le settime perché dopo un po' le note <ride> sono son finite, chi invece ha un basso 5 o 6 corde ha più possibilità, più estensione, quindi appunto più possibilità, però anche noi che usiamo classico quattro corde e eh, possiamo fare milioni di esercizi in tutti i modi è eh, tutto utile eh, posso fare anche ad esempio eh, le settime le settime eh, sempre sulla scala della maggiore e via dicendo eh, questi sono tutti esercizi che vi torneranno utili quando poi eh, costruirete voi delle melodie o dei, dei groove, dei fill o delle semplici frasi eh, musicali dove utilizzando una sequenza di questi intervalli potete creare le cose eh, vostre e lo vedremo eh, nel prossimo video come mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto e studiato finora eh, inizialmente usando dei semplici tappeti eh, quindi un accordo solo e vediamo cosa possiamo fare, questo è un mi maggiore prendendo un, una semplicissima base eh, con un accordo Maggiore, intanto sentiamo la sonorità che ha questo, È molto allegra, e prendiamo un, un intervallo, partiamo da, dalla terza ad esempio e proviamo a costruirci qualcosa invece di fare appunto degli esercizi meccanici e ripetitivi. Se io vario eh, la durata delle note, la disposizione, la, la dinamica, eh, le posizioni, l'ottave e quant'altro, a quel punto non è più un esercizio ma è musica. Vediamo qualche esempio. Eh, Mi maggiore quindi. prova con le quarte invece alternare le sequenze intervallari, quindi dei pattern, a delle linee più, eh, chiamiamole, dirette, più melodiche. totalmente cambia totalmente il sound della diamo le freche tracks tracks e, su tutte le tonalità tutti gli accordi quindi potete scaricare tutto gratuitamente